Salve a tutti, sono il parroco di Gaiano, una frazione del comune di eh, Fisciano e quest'anno con eh, l'aiuto e il contributo di 25 animatori abbiamo organizzato questo campo estivo per eh, i bambini dall'ultimo anno eh, di asilo fino al, ai ragazzi delle scuole medie, quindi seconda media. Il motivo di questo campo estivo è soprattutto quello di aiutare questi bambini a stare insieme tra di loro, che è una delle difficoltà perché tante volte non riescono a stare insieme, non riescono a socializzare. Allora ci siamo proposti proprio questo impegno, aiutare questi bambini a stare insieme, a crescere in maniera sana, ma anche a dare un contributo alle loro, alle loro famiglie. Il campo estivo non è solamente momenti di gioco, ma eh, questi ragazzi eh, si alterneranno ogni giorno attraverso dei laboratori, quindi laboratori di... Eh, Cucina, laboratorio di ehm, creatività, laboratorio ehm, di pasticceria eh, meteorologico, proprio per far crescere anche questi eh, bambini ad avere anche una conoscenza un po' più, più ampia. Ci auguriamo che da questo campo possano nascere sicuramente dei frutti, eh, affinché veramente questi bambini possano eh, essere uniti tra di loro e possono anche crescere. Uh, non solo in amicizia tra di loro ma anche in amicizia con, con Gesù perché il, il motivo di questo campo ecco, è anche una conoscenza più approfondita della loro fede cristiana quindi un grazie agli animatori per il loro impegno, per la loro disponibilità ma soprattutto anche un grazie alle famiglie che ci hanno dato uh, fiducia nel portare i loro bambini a vivere questa esperienza Adesso è iniziato il campo estivo, abbiamo iniziato il primo luglio fino al, 10, fino al 10, è la prima volta che lo facciamo e ci auguriamo che va tutto bene, poi se qualcosa non dovesse andare come l'anno prossimo cerchiamo di rimediare. I bambini si sono assai iscritti, sono 56 e ci sono anche gli animatori. Adesso per non dire i nomi di tutti gli animatori che posso dimenticare qualcuno, dico solo che... Siamo parecchi animatori che diamo una mano tutta la giornata a fare tutte le iniziative, di cui si cucina personalmente in vari gruppi, in vari giorni. Poi il giorno facciamo laboratorio, laboratorio che abbiamo fatto per l'igiene orale, come si lavano i denti per la nutrizione come il mangiare sano, laboratorio di pasta fatta in casa tradizionale di cui abbiamo fatto i cavatelli. Un giorno abbiamo fatto la pittura come laboratorio, i bambini hanno pitturato e si sono divertiti tanto. Oggi abbiamo fatto la pasticceria e poi abbiamo fatto mh, con la pasta con il sale. A loro fantasia hanno disegnato qualche cosa, qualche cosa. I bambini sono molto entusiasti, noi animatori lo siamo ancora più di loro, perché quando andiamo a casa ci portiamo la fatica, diciamo, però ci portiamo tanta gioia, perché stare in, insieme a loro ce ne andiamo belli contenti siamo contenti noi e sono contenti loro e tutto questo dobbiamo ringraziare il parroco Don Gianluca e il parroco Don Alfonso che ci hanno permesso di organizzare tutto questo poi non è che staremo sempre qua questa è una sala in cui si svolgeranno le attività si vede il cinema, si fa il laboratorio poi ci spostiamo, alle 12:30 si va a pranzo e i bambini mangiano primo, secondo e frutta dopo si lavano i denti prima si lavano le manine prima di mangiare e poi dopo si lavano i, de i dentini poi dopo si ritorna di nuovo qui e si fanno altre attività come vedere un film come giocare un po' a pallone chi gioca a calcetto chi gioca al ping pong chi gioca al bulling, sono liberi insomma che i bambini dopo se ne vanno a casa e sono contenti